Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 E siamo tornati in una nuova parte di Paper Mario di Origami King E vi ricordo di... di vi ricordo uh, di iscrivervi... Fallo dire a me okay, Quindi se non siete ancora iscritti, iscrivetevi Ci aiuta molto e joinate il, il 17% dei visualizzatori. Ok, questo è allora, dire ogni volta e È, è, è il 17... divertente. No. Allora, siamo di nuovo al Bosco Bisbiglio perché? E perché stava pure il file di Marco 007, file, cioè il file principale? Perché esplorando più attentamente il Bosco Bisbiglio mi sono accorto che c'è molta ci sono molte cose che abbiamo missato, e quindi ora ve le faremo vedere tutte con qualche dettaglio come avete visto qui c'è ancora il memory che è respawnato e potete farlo quante volte volete. Quindi praticamente è una risorsa infinita di oggetti, uh, oggetti cioè fiori di fuoco e funghi che abbiamo già visto e poi qua potete anche ammazzarvi i soldi. i soldi no, no non si possono ammazzare i soldi. Dov'è che stava l'altro fungo? Non me lo ricordo qui. Sì. Ehm um, è una risorsa di oggetti e coriandoli perché c'è pure uh, il distributore di coriandoli Ah, e avete pure i, i cosi infiniti <ride> Sto facendo malissimo questo coso Ok, cura che non ci serve E questo è l'ultimo Ah no, non danno i coriandoli, forse è una... È, è una valprisa. superstizione no. Impeccabile Beccato eh, Questo non ci serve veramente oh, Non ci serve Non ci serve per ora Ora tagliamo all'altra cosa Anzi no è proprio qui per, per, Ah perché hai mostrato sta cosa? Perché era utile eh, Se volete su, eh, farmare oggetti Qui abbiamo lasciato un, uno strappo Che mi sa che è proprio l'ultimo Che ci rimane Porta anche a una, un blocco E quindi un altro blocco da premere E ci dà un po' di monetine Ok, siamo tornati all'agriturismo Todd E qui abbiamo mancato un po' di cose Allora, innanzitutto qui c'è un Todd che è sotto forma di coleottero Leggi Fuah! quel rumore che non riuscivo a smettere di fare stava cominciando a infastidirmi Come Qual? non riuscivo a smettere di... probabilmente perché è uno scarafaggio Qui c'è un... Uh, cosa, eh, sì un blocco nascosto Un blocco nascosto E qui sempre sopra il piatto Non so come ho fatto a scoprirlo Però l'ho scoperto C'è un altro Todd <ride> Ok Grazie temevo che la mia fine fosse arrivata Essere delizioso è sempre un rischio <ride> Ok E Non mi interessa Allora um, Qui avevi anche... ragione Qui bisogna prima ah saltare eh. e poi martellare da sopra Dio ho sempre ragione <ride> Bene. Volevo vendicarmi di chi mi ha piantato Allora ho deciso di fiorire Com'è una vendetta esatto. questa Ok, e qui c'è un altro blocco nascosto Si riesce a salire Ok, vedi okay. adesso cosa manca Sì, mancano ancora altre cose Ma non ho... Um, ve lo dico ora, non, non, non sono riuscito a fare il 100% di tutto in quest'area. Probabilmente si usano. Probabilmente si usano. Uh, altri, altre cose che. Arti oscure. Al altre cose che non abbiamo ancora. Qua dietro provano ad andare. No, non si può andare. Come no Ah, ecco. Qui c'era un altro strappo. E abbiamo completato al 100% gli, wow, gli strappi del il bosco bisbini Poi vabbè qui dentro ci sono delle monete Ma vabbè um, Mentre qui potete ritirare Tirare e ritirare sempre la, la corda Ma appare sempre un 10 monete E basta ora ci vediamo al borgo Todd Che lì mancano anche, anche delle cose però fa niente Ve le mostro dopo Taglio Ok, siamo a Borgo Todd E vabbè, uh, vi dico semplicemente che non, è, non ho completato Bosco Bisbiglia al 100% Soltanto gli strappi sono al 100% Io ho uh. pensato di saltare sotto quella là, probabilmente c'è qualcosa No, ho già controllato, sono andato in giro con il martello E il martello scopre i blocchi misteriosi che non si vedono uno. Uh, poi non ho ancora fatto tutto al 100% Probabilmente scopriremo dei poteri che ce lo permetteranno in futuro perché sono andato in giro tutto, tutto il giorno con il martello um, Neanche le statuine le ho completate al 100% Probabilmente stanno dentro quella casa di Todd che non ha ancora nessun nessun um, uh. eh, Nessun proprietario Qui c'era pure una statuina ma, ma non è la 3 è la 4 Torcia del castello di Peach oh wow Che bella statuina emozionante <ride> E, e poi uh, esplorando oppure un po' ucciso qualche nemico E uccidendo quei nemici mi sono accorto che i, uh, i Goomba spawnano sempre nelle stesse posizioni Cioè sempre quella, eh, sì è vero uh, Sono sempre quelle le posizioni e le battaglie sono uniche Perché se un Goomba l'hai trovato in una posizione e ha un puzzle da risolvere Quello stesso Goomba avrà lo stesso puzzle e si trova nella stessa posizione quindi semplicemente sono, sono sempre gli stessi Guma ma rispawnano. Qui si può aprire anche se pensavamo che non si potesse aprire. Però non sta niente di importante. Qui c'è scritto: Sarò a monte autunno finché non cambia il vento. A dopo. Probabilmente è quel Todd lì che manca dalla casa. Molo, ci sei sopra. Ah, grazie, molto molto <ride> utile. Poi anche qui si può andare. Ooh. Però neanche qui c'è niente di interessante, cioè qui non c'è niente di... Quel ehm... bracciolo, voglio dire salvaggind. No. Molo, ci sei sopra. Ok, qua c'è per forza qualcosa. Ecco, infatti. <ride> non ci vede se stiamo qui sopra. Sei pronto? Beh, io no, torno un'altra volta. Ok, ciao. E non c'è nient'altro da fare qui. Pronto a cosa? Mmm. Forse lo scopriremo nella prossima parte Forse non lo scopriremo mai No eh, Poi un'altra cosa che mi son, di cui mi sono accorto è Che manca un ombrello Ah, Vabbè quello lo sapevo già Però ora se apro questo c'è questo E non li ho ancora usati per non farmi spoiler Quindi ora vedremo cosa succede Artimagni Ah stava nel trailer Come che devi prendere la parte di sotto Cosa dovrebbe servire? È una piattaforma Ah ho capito E invece qui c'è uno sniffit. Psst, fai piano per favore Mi sconno qui finché, finché quei così non se ne vanno Ok Se vuoi Già che ci sono ti posso vendere qualcosa Ecco ti ho un piccolo assaggio Il primo giro lo offro la casa Tanto è mica mia a questo posto In effetti ci dovrebbe essere un Todd. Allora Caffè lepre Aumenta la velocità della corsa per un breve periodo Diminuisce la velocità della corsa per un breve periodo Poi allora, dovrebbe... sono praticamente quei prendi... fiori lì che si trovano in... in Prendi quello lepre, quello tartaruga è letteralmente inutile Cioè sì, sono tipo quelli di Super Paper Mario Ma non ti danno nessun bonus sulle monete Beh, non lo sappiamo Grazie, ma ora vai via Beh, non ti dice il per punteggio Cosa il vero Ora possiamo it. fare il parkour qui e vediamo Secondo me puoi entrare in quella oh no. casa della porta principale Secondo me, eh, wow. non lo so Stacca Ah ok um, Io preferisco entrare qui dalla porta principale Vediamo Ah ok Bene allora Prima di tutto inizia a colpire quei piatti Perché sono sicuramente no, dei Todd. Ogni volta cado Ma sono brownie Sei no, disattento Cosa sono dei, dei todd marroni saranno, non visti. saranno delle torte Comunque è sempre consigliabile No sono brownie quelli Vabbè, è con, con, consigliabile colpire tutto con il martello questo è Verde? Questo sarebbe un Todd allora. Hammer! Non dovrebbe, non Hemma. No è. Hammer. Ok, però ad aprire le Apri, ok, non serve mai. Oh no! Vabbè, non fa mai male. Uh, questa forse è tagliata perché il Goomba l'abbiamo già visto. Sì. <ride> Siamo, <ben> <ride> Siamo usciti alla casa. <ride> yes. Il, il Goomba ti ha visto, ha detto. Ehi, hey, andiamo a combattere. Ok Mario. Poi c'è Luigi, tipo Vai, Mario! aspetta sì, ma io sono morto. Eh, comunque. Funziona, Ho chiuso gli occhi. No, Todd, non ha funzionato. Adesso sparisci. Cioè, il gioco ti, ti mm. dà sempre la possibilità mm. di farli fuori. no, mm. eh, mm. eh, mm. ah, non ho neanche preso le comandazioni. Vabbè. Ok, abbiamo ucciso il Goomba. Distrutto. Vediamo. Okay. Qua c'è un Todd per forza. Dai, dimmi che c'è. No, ah, ok. Coriandoli bene. E sei pieno. Ora colpisci qualche bottiglia qualche comodino qualche scaffina va non c'è niente uh, andiamo più avanti qui lampada niente uuuh uh, si è si è mossa, sei mossa. Sì, molto utile secondo me se la colpisci secondo me se la colpisci un po' fa qualcosa perché si muove sempre di più non è vero non boh. si muove prova a colpire più. quella pianta pianta eh, coriandoli mm. Uh, Todd <ride> Artimani? No Ah sì, spare gli artimani mm. Colpisci un po' ste cose Qua dal tavolo No, sono soltanto cose A ah. Qua che cos'è? E' ombra Prova a saltare Niente nah. uh, uh, Da qua non oh. ci riesce ad arrivare Quindi secondo me bisogna andare secondo da qua Secondo me c'è un potere tipo che sostituisce... Um, no, si deve andare da fuori. Vedi. Da fuori. Ah, è vero. Uh, ah, ok, allora. Abbiamo controllato abbastanza tutto qua. Sì, ora uh, possiamo uscire. Qua wow, no. sta già durando abbastanza questa parte, anche se abbiamo soltanto un po' esplorato. E vabbè, per più. esplorare bisogna comunque cercare tutto. Ora non serve più fare il, quel parkour enorme, basta fare così e andiamo qui. Beh, parkour enorme. Ah, non è neanche aperto, bene. <ride> Uccidiamo questo allora. Sbong. Vulnerabile. Eh. Bravo. Oh no. Basta che ti sposti di lato quando attacca. Oh. Quasi... Oh uno no, no, no uno schnefett. Guarda, ti risparmio i dettagli, ma sappi che sono uno sniffit, stavo dentro a quel Goomba. Non si può davvero immaginare come me la sono passata là dentro. Come ci sei finito? Ora prendi questo e cerchiamo di dimenticare entrambi cosa è successo. Cos'è una chiave? No. Yay. Monete. Monete. Wow, molto utile, Monete grazie. Monete solo che non, non ti aiutano. <ride> Quel regalo non è niente di che, è solo un indolo. Ok. Questa casa spettacolare è stata costruita con i sudati di risparmi guadagnati vendendo coriandoli. Non ti sembra fantastica? A proposito, se dovessero mai servire i coriandoli? Ne ho quanti vuoi? Fammi uno squillo in caso. Come okay. fammi uno squillo? Dì. Non li, li prende che sei già più non controlli il tetto il tetto quello era il tetto si sì, la casa lo so uh, si sì, la casa che cos'è? un altro un tipo tizio tipo. quindi devi andare dentro a vedere tanto attenzione cosa cos'è? ha paura si sì, la paura oppure sta cercando di si sparare i pirian oppure pure io so farlo no devi farlo come lui mettiti vicino <ride> Yeah, Iee, festa. Quei terribili Goomba giganti sono apparsi proprio quando i Todd sono spariti. Ma cos'è un villaggio di sniffit? No. E poi ho sentito strani rumori venire dal castello di Peach. Ma cosa sta succedendo? Cosa un... sta succedendo? Come, per, come possiamo sapere? Ah no, questo è un tipo timido, no, è uno sniffit. È uno sniffit. I tipi timidi qua sono timido. tutti cattivi. Gli sniffit invece sono buoni per qualche motivo. Beh, i tipi timidi sono praticamente. Yes i figli di Holly perché lui è diventato un tipo timido No li ha trasformati in origami basta. Allora... Ok questo si apre per forza non, non mi ecco mi vuoi ecco. far credere che non si possa aprire Wow Prova a martellare un po' il cassetto Ah si, si apre e si chiude va bene beh quella quella cosa da Ah non anda neanche i studiando Basta è, sol è soltanto la pianta Finta oltre tutto Viene carica. Ok, ancora okay. come facciamo a salire a prendere quel tesoro? Non lo so. E ci quando. Oh, Cazzi. Cosa? Il ponte è crollato. Pure dall'altra parte era crollato. E ora come facciamo a raggiungere il castello di Peach? Non possiamo certo tuffarci in un tubo sotterraneo, attraversarlo e sbucare dall'altra parte come fosse niente. Dico bene? Or is it? Aspetta, non entrare. Un attimo, voglio vedere. Dove porta? vedi? Ah, quello è un tipo timido, ok. Guarda quante cose abbiamo saltato. Vabbè, tanto siamo semplicemente tornati indietro. Anzi, ora possiamo esplorare pure questa parte. Uuh. Niente. Che prova a entrare in tutte le case. Che fa sempre bene. Allora, casa. Questo me la ricordo perché ci sono entrato per sbaglio. Lettera. Esami. Borgo Borgotode rovina Mostri di cartapesta per le strade Io fuggo per ora Lunga vita la principessa Ok No La principessa Pitch per Apri uh. Wow Questa volta è stato utile Ancora yeah. non ho capito a che servono le monete in sto gioco <ride> Cioè probabilmente, uh, comprare, probabilmente si comprano Vabbè Comprai il caffè da quello là Ma eh. mh, Mi sembra tanto utile Sicuramente non costa 11.000 monete <ride> Forse le badge si comprano con i soldi Ah, qui si sbuca dall'altra parte e c'è il Goomba, perché l'ho visto. Niente, qui, niente, qui, cuscino, niente, niente, Todd bianchi, va bene. Che ci sono i Todd bianchi? Eh? Ci sono i Todd bianchi. Lo so, lo so che esistono. Oh yeah! Yeah, mal di testa! Dimmi che è il numero 3 No, do, non può esserlo ecco. Numero vedi. 5, alto parlante del campeggio Che abbiamo distrutto <ride> che, due beh, volte Eppure lì è distrutto Come facciamo qui? Prova a martellare un po' le recensioni Funzionerà Non distraggo? No No, niente, non si può Sarà da un'altra parte che si, si, si, si fa Nessuno. Che ultima casa adesso? da questo lato almeno si carica ok se carica beh si sì. non ci interessa entra accessori quindi sono le badge di questo gioco e niente non ci sono uh, qui qualcosa si qua non abbiamo fatto nulla da sto lato è tutto da controllare ancora e uh. ora ci manca soltanto quel stacca Yeah. che se entri in questo sicuramente ci, ti finisce oltre il castello Non credo proprio guarda mi sa che ora stappiamo un, un tubo che, che prima lo era ma anche no vedi ora si può entrare in questo vabbè ora torniamo indietro perché questo lato l'abbiamo già scoperto sta parte sarà solo di esplorazione del borgo Appunto <ride> cioè entriamo nel castello tipo gli ultimi 5 minuti quello si è mangiato un tipo timido. Sì bisogna ucciderlo. Attenzione. Ancora, Ah, qui si scende, andiamo prima qui allora. Uh, oh mio Oddio. dio. <ride> mi Oddio. È arrivato ancora. così di impatto. Ora. Cosa è, Mi contano ora, ora. pure i, i, gli sniffit salvati? No, perché? Boh, perché a, stiamo continuando a salvare sniffit. Tipi timidi Lì c'è il baule che hai aperto prima Ah ok, allora questa, Beh, se lo so, l'avevo già capito che era la casa di prima Non serve che lo dico come se non l'avessi capito Allora, esamina Il festival origami sta per iniziare, sono così emozionato che scrivo dei bigliettini per me stesso no, Io, io... Ma la valigia sospetta, tanto, non so perché io avevo così paura che è eh, che di origami jing, fosse simile, jing. King fosse simile a sticker star che speravo che il, il... io oh yeah. no, Ah, ok. <ride> Vattene il monstro di carta pesta, ah sei tu grazie per averci salvato ecco eh, una piccola ricompensa per il disturbo ah grazie ora ho riparato <ride> i danni di quando cado per sicurezza ce ne staremo qui per un po buona fortuna mario tipo per sempre ce ne staremo qui Ok, state meglio a marcire, capito? <ride> Invece Mario Bene, andiamo va a salvare, salvare il, il giorno Ora andiamo a salvare quel tipo timido, poverino Sniffed Non tipo timidon Secondo me in quel prato lì No, è quel qualcosa. tipo timido, in no. intendo eh, Ma non è un tipo timido è un tipo Sniffed Un tipo, tipo Sniff ah, qui c'è la fence Quindi non possiamo passare Si sì, si uscirà dal retro, molto probabilmente ecco Ecco infatti si può wow, vedere mia. anche dalla finestra oh wow quanti qui. cuori utili aspetta è possibile prima. che non serve a niente vai dopo vai ah, dopo ah, vai apriamo dopo. la finestra qui prima, e qui vedi. non si può aprire perché sta prima, sono resta. qui no, qui non si può fare niente niente okay, go. wow è tutto inutile per in the window Posso decidere di non ucciderlo. Sono qui. Sì, va bene. Sono, sono qui. qui. Ecco. Sì, bravo, continua così. Sì, me l'ha già detto consiglia. In effetti, un attimo, ha parlato di Game Over. Pure qui viene censurata la morte con il Game Over. Certo. È un gioco per bambini, alla fine. <ride> Sapevo che saresti riuscito a sconfiggere il Goomba più grande e peggiore... Dal peggiore <ride> alito del mondo, Mario lo senti anche tu, Mario? Questa non è. Ok, no, Cosa... la senti anche tu, Mario? Questa, Questa quiete nell'aria come se non ci fossero più in giro, Tro... mostri troppo cresciuti. Desiderosi di mangiare edifici, e noi, yeeey, no abbiamo, abbiamo salvato tutti. Non, abbiamo non sei felice più i ceppi di lumba grossi. Yeey, bene, ora possiamo andare avanti. Cioè, <ride> cioè lì. C'è altra gente? Ah, è vero, c'è un altro tipo timido qui, non c'è niente. Yep. Apparently no. Tira. Grazie, sono in debito con te, posso ripagarti subito con un'informazione molto utile. Se vuoi arrivare al castello di Peach, puoi passare da quelle fogne lì. Ok. No, I don't think I will. Uh, no, quindi i tubi si intende proprio veri. I tubi veri e propri. Sotterraneo dei graffiti No, sotterraneo graffiti L'ingresso di, Bor di Borgotot Tecnicamente sono delle fogne però <ride> Ah me lo ricordo sta cosa dal trailer Oh oh Ah dimenticavo, per aggiungere le forne Le fogne ti serviranno speciale uh, Uncino a tombini Ho uh -huh. prestato a un mio amico è un tipo di pinto rosso come me Anche se io sono leggermente più bello uh, Dovrebbe sì. essere Ah no, quello uno non quindi Ma Puoi essere più visto, bello se siete tutti uguali Ah sì, quello lì del... Um, qui dovrebbe Beh, qui. essere, visto che tutti il resto dei personaggi sono i Todd. Sono, sono Sniffit e Todd. Todd, quindi questo è lui. Proprio... Beh, que almeno non sono tutti Todd, que questo, questo villaggio è già un tutti Sniffit. Boh, mi sa che potevi aprire la porta adesso. Smetti di muoverti così tanto. No, Realmente... ero venuto qui perché mi avevano invitato a pranzo, ma stavo per diventare io il pranzo. Ma grazie a te Mario, questo, uh, questo tipo timido rosso non è più nemmeno ti sono debitore. Mm, assomigli molto a un altro tipo Sono tutti uguali <ride> Assomigli molto a un altro tipito, tipo timido okay. rosso Che abbiamo incontrato prima Sei un po' meno bello però Senza offesa, per carità <ride> Quindi tu devi avere lo strumento che serve Per aprire il tombino e accedere alle phone, è giusto? Non ho ben capito la tua allusione al mio aspetto Ma in ogni modo <ride> Non ho con l'uncino che cerchi Oh, come on mm -hmm. Fate un'occhiata all'edificio di mattoni rosso al porto L'ho lasciato là Sei serio? Ah grazie. grazie andiamo a dare un'occhiata Mario Vuoi dire vado perché tu non fai niente Consiglia 2 Allora al porto quindi oh, Bella camminata consiglia In Consiglia 2 la abbiamo... vendetta dell'inutilità uh, Non qui era dall'altra parte Il tubo per il, per il porto Anzi se proprio ci state a, a saperlo Consiglia almeno era utile a qualcosa Rivelava i passaggi segreti e vi mm -hmm. dava informazioni sui nemici Questa che fa mi segue in giro E dice fa commenti inutili capitano basta ovvio. muovere tutto <ride> allora, casa rossa del porto con il tetto rosso diceva no, casa, casa, rossa. casa di mattoni rossa detto allora è, que è questa qui <coughs> quella dello spunzo, spunzo c'è cioè qualcosa tu ah meno male che non sei uno di te, di quei terribili tizi tutti piegati che ci sia qualcosa lì dentro? Potrebbe in effetti quei tizi tutti spigolosi hanno trafficato qui per un bel pezzo Come hanno trafficato? Lì dentro, in che senso? Wow, con quel mantello hai scosso tutto. Sbaglio, quelle scatole si sono mosse Col pesce di nuovo. Avanti, Col pesce di nuovo. Wow, Avanti, si così sta così muovendo molto. Heat. Wow, incredible. Perfetto, ah. dobbiamo sradicare il muro dal muro. Oddio. Vai, quell'angolino lì Gni Oddio Wow, aspetta, non entrare Devi controllare quello scatolone lì Che scatolone, questo? Questo Questo qui l'abbiamo già controllato C'è cioè stava lo spunto prima Eh no Lo spunto? Ah, è. vero. Spunto Lo spunto Ok, questo è... Ah oh. uh. Ah Questo è sicuramente qualcosa Forse no uh, Dentro c'è qualcosa, sembra No, no Okay. Sali su un carrello e se... investi perfetto. Oh, meno male. <ride> tanto è inutile sconfiggere, non c'è l'esperienza. Ah, ok. Si poteva salire da lì. Vabbè, tanto posso saltare. Viene, Qui prendiamo. dovrebbe esserci un uncino. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Uncino, apri i tombini. Un un uncino per, per entrare per... Bene nel sotterraneo. Graffiti a borgo tolto. Non capisco perché dovrebbero inventare un uncino per apri tombini. Fungo, ma esiste veramente nella realtà? Non credo proprio. Cioè, dovrebbe esserci. Probabilmente, ma boh, è possibile. Senti, tagliamo a Alle fogne, Io vediamo le fogne, boys. Ok, eccoci. Ora possiamo usare il tombino. Il tombino su questo: si, possiamo usare il tombino, ragazzi. Ok, siamo vicino. Bene, è venuto giù come del <ride> burro. <ride> non ho neanche usato le scale, sono caduto. <ride> Perché usare le scale quando puoi? Ah, ho pure è... salvato. Bene. Potremmo chiudere ah, la parte che qui buio donna. qui. Chissà cosa ci trovano di speciale in posti come questo. Vuoi accendere la luce, Mario? Se no qui non sappiamo dove mettere i piedi. I tuoi piedi intendo. Ah, non hai piedi. Sbonk. <ride> Chi è che ha fatto quel graffito? Chiunque sia Mario lo rispetta sicuramente. No, e <ride> deve no? essere più colorato. Ecco. Basta che usi il martello per <ride> questo. sarà stato lui. Guarda, c'è qualcuno. Molto poco è egoista. C'è qualcuno? Eh, sono... <ride> Evviva, sono salvo! Oh Mario, mi sono dovuto rifugiare qui sotto per fuggire da quegli orribili soldati origami. Venia, lascia che mi presenti. Sono il direttore del Museo Champignon del Borgo Todd. Champignon, come il... Sì, il, come il fungo. Come il fungo... Cioè, come il... Sì, il fungo e anche il cuoco del portale millenario. Ok. Possiamo vantare una magnifica collezione di oggetti, musiche e tesori, origami e altri meravigliosi reperti. Quindi sarà, sarà lì dove mettiamo Siamo le cose. Siamo riusciti ad acquisire anche un leggendario super marino. Super che marino? ci credete o no? Come non te eh, lo ricordi? No, l'ha detto lui. L'ha detto Olivia Spero super che marino. visitate il nostro museo al, al più presto. Siamo aperti, nonostante la recente ondata di crimine origamizzato. Ah, ah, ah, ah. Invece di organizzato, capi. <ride> museo Champignon, super marino. Non ti ricordi? Sto cercando di concentrarci su queste parole per non visualizzare più la faccia di quel Todd. <ride> Stava a un centimetro di distanza, continuava ad avvicinarsi. Come si fa a concentrarsi sulle parole? Ah, in una situazione, in una situazione del genere? Finale. Bene, andiamo. Non pensiamo alle cose importanti. Vuoi tornare a Borgo Todd e dare un'occhiata a questo museo? No. No, perché l'abbiamo già fatto. Anzi, Lol. nel prossimo episodio ne daremo una un wow. più approfondita. Vai, accendi la luce. <ride> Alleluia dei nemici diversi da, dal coso Dai gombs. Sp mm. Oh oh. Spaghetti. Ok allora, allora. Niente, niente martello a quanto pare. Credo. È bello per il che abbiamo salvato fare il tipo per noi dagli asfalti. Sembrano davvero molto coinvolti. Eh assai. Sai cosa potrebbe renderli ancora più entusiasti? Venire pagati. No. Certo. Guarda come è arrabbiato Mario. Solo con un occhio per la sì, rabata eh, eh, Tieni premuto Y per lanciare monete Toto Potrebbero accadere tante cose interessanti Io direi di farlo, tanto alla fine non ti servono a niente i soldi E comunque per vedere che cosa succede Eh sì, ma lo sappiamo già cosa succede Ci danno no. consigli e roba Io non lo so che cosa succede, non, non l'ho visto Ce l'ha detto eh, prima Vabbè, andi andiamo Comunque pure le scarpe e i martelli hanno le, le cose Le descrizioni Vabbè, mi pare ovvio Sì beccai tutti, funzionato, ho gli occhi chiusi, ok si stanno già ripetendo Sì da nuova quella cosa lì ho, ho funzionato ho gli occhi chiusi, l'ha detto almeno 20 volte Ok credo che sia, cioè, ok se, se ora non parla sono consiglia Sono tutti insieme, battaglia un sì. eh? E se ora no. non parla uno lo manco pure, perché quelli sono arrabbiati? Perché si sì. Perché non possono essere arrabbiati uh, come Devi faccio? slideare ah, devi sì, slidare. Ah ok Neanche Slide No Ho sbagliato uh, Vabbè uh, Questi li colpisco E dagli altri Mi faccio attaccare Anzi Ucciso ucciso che, ucciso, quelli... ucciso che attacchi quelli Meno numerosi E poi uccido questi Di questo pure è mancato il segnale. Bravo, infatti il... è sopravvissuto. Cosa? Ok, vabbè. Vai col poi, grazie. Bonus attacco. Wow. Il nome del vero per danneggiato bella. era giallo. Ok. Ehi. Quello cosa? Mi sembra strano. Quelli sono gomitoli, cioè gomitoli, eh Gomitoli, ehm, yes! Coriandoli, gr così Granella okay, di nocciole ora, ora tagliamo se non fanno attacchi usa i Usai tot, vediamo come funziona Va bene, li uso solo all'inizio, poi basta Mettili in riga, aiuto pubblico Vedi, 10 monese Cosa hanno fatto? Ok, hanno attaccato uno, ok Possess Mario di... Mario di, di fronte è orribile Ok, quella moneta non ci serve Prendila. Anche se abbiamo già dato 10 monete Prendila. al top Ecco, vedi? Bam, recuperate Prendila e dai Grazie Oddio Altri nemici Stanno arrivando a bizzeffe ora bizzeffe Wow Difficult wow. Potrei... no, no, no, no Puoi non... Puoi usare si... il martello Sì, posso usare il martello con entrambi Però se, con tre mosse potevo pure usare il salto Con... il, con il... non importa Beh, a sto punto questo Sponca. lo... Questo lo manco invece Questo no, faccio... Non mancare Sì, lo manco così, vediamo il loro attacco Tanto fa niente se ne la vita No... Ha. Ah, ho mancato pure comandazioni. Mi sta bene perché dovresti effetto. vedere un attacco di un nemico. Voglio lui? vedere gli attacchi dei nemici e voglio mostrarli pure. Non mi importa nessuno gli attacchi, uno vuole solo andare avanti con la storia. Non è. Non, mica c'è un'arena che devi sapere gli attacchi dei nemici. Quello, quello è troppo sapere. strano, però. Oddio, questo è grande. Di cosa hai paura? <ride> cioè non lo so. Hai paura di. <ride> Attaglia un... ondate, ok. Hai paura di un paio allora, di pistolli a topi. Oddio. Tipo. Allora. Um... Ah wow, difficile. Facciamo che. Fai slideare questo e sli fai quello Slido questo. Slidea e Slido pure questi. Però faccio con il, il salto entrambi così vediamo l'attacco dei topi. Che non ho mai saputo come si chiamano. Quindi, quindi ora controllo pure il nome. Uh, Ratton, ok. Mi sa che l'ho già sentito andiamo, turno nemico rapina in... cosa? <ride> ok si sono messi um, in ordine, cioè si sono messi in... Uh, risme ok vabbè, uh, ho ritagliato perché tanto Sì, che tali in mezzo alla battaglia si sì. ok abbiamo ucciso questi, oddio questa luce è troppo strana è l'unica girata non si può fare niente qui da dove sono usciti i topi lo Quindi. so voglio controllare qualcosa non lo so qui non è possibile fare niente se se mo è finito posso luce è oh. buio vabbè questa sarà quando esploro una, una stanza senza accendere la luce oh, booper oh, wow. uh ci, ci sono monete blu o sbaglio e laggiù quel tubo che... chissà dove c'è un tubo Commetto che quando vedi un tubo ti viene subito la voglia di saltarci dentro, vero? Yep. Non nella vita reale sicuramente. Oh no, è tutto allagato. Lo capisco persino io che, che non sono un tubo di. Che non sono. Oh mio dio! un tubo di idraulica. Non sono un tubo di idraulica, seriamente. Non, Beh, possiamo, non possiamo passare, ci inzupperemo tutti. Che fai? Un po' d'acqua. Ci sono pure i tipi zuppi sul, in color splash. Sì, ma sei carta, ok? Non puoi farlo. Uh more restei, ok basta non puoi andare ma che si può fare qui? niente nulla ah ecco aiuto uffa sti topi no madonna sbaglio diverso il tema di battaglia fai slidare quello allora. e basta Wow oh, tre attacchi, oddio Certo, volevano sempre che devi essere capace di finirlo in un turno solo Credo che questo sia il tema per uh, i mini boss Credo ah, che questo conti come mini boss senti, senti la musica li abbiamo uccisi ah e abbiamo pure ottenuto il coso ci droppano gli arti grossi vai oh una piastrella manforte, l'avevano nascosti i soldati gami manforte? si, così che si chiama la piattaforma l'altro lato quindi, ah ok abbiamo fatto partire il sugo però qui verrà allagato il lino Vabbè, uh, tanto mica dobbiamo andare qua. A meno che... No, in realtà è solo la luce. il <ride> riflesso. Sali. Oh mio dio. Ah, segue quello che faccio io, non è una cazzina. Sì, abbiamo capito, oh, l'acqua è sparita. Davvero. Non l'avevo visto prima. Ma Mario non è dotato di, di occhi, capito? Non può vederlo. Quella è da dove è uscita l'acqua, non so. Lo so, volevo finirci dentro in qualche modo. Apri, vediamo che cos'è. Ho cos Coperto, Coperto del il tombino. tombino. Wow. Ok. Ok, lì c'è uno strappo. Abbiamo completato i sensori. Devi arrivare lì a quello strappo, c'è uno strappo, in qualche, strappo modo. in qualche modo dobbiamo arrivarci, ma non, do, non lo so. In che modo. Forse ci sarà una seconda parte delle, delle cose. Delle. Come si va, da, si va da destra Ma però non puoi farci nulla Appunto Non posso farci nulla Ah no invece si sì. Da qui Lol Yit E yit Un attimo Perfetto. Ma stava parlando delle fogne Ah no La qua è andata me... via No no non c'entra niente No Perché continua a premere Hits Questo Allora Sotterranei Si sì, ho completato quelli dei sotterranei Non di Borgo Todd Con quelli di Borgo Todd Non hai preso niente praticamente Ho preso due tre. Uh. uh, blocchi pure del sotterraneo, però. Tipo il coso più facile il sotterraneo. Vabbè, mm. hit. Bravo, hai sprecato una mangiata di Oddio, um. continua ad andare avanti. Continua ad andare avanti, che il video dura 44 minuti. Intanto abbiamo me. tagliato un sacco di cose. Vai, vai. Ehi, ora, ok. Ehi. Perché non vai a salvare quel ragazzo? C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. E okay, la tua stra immaginazione? Abbiamo completato gli strappi. Era probabilmente pure i Todd, visto che in domani ce n'è solo uno. Oh, grazie. Per mi salva. Salve. Salve Oh, oh. Uh, oh, oh salva ho usato perfetto. Salvato, abbiamo completato. Abbiamo fatto il 100%. 100%. Sì, <ride> ci hanno dato pure una stellina. Bene. Andiamocene. Via. Lasciamo perdere quel Todd. Ora se al castello di Peach c'è un, un posto di Ci sarà sicuramente all'inizio, non ce lo danno da un sacco di tempo Perché Ah ok, salva ora Bene, ora possiamo chiudere la parte Quindi nella prossima parte Entreremo effettivamente nel castello di Peach Ce l'abbiamo fatta, siamo all'entrata al... nel castello di Peach Ma alla fine quelle foglie non erano male Però non possiamo certo riposarci sugli allori Dobbiamo ancora controllare che il cappello verde di tuo fratello e eh, tuo fratello stiano bene. Bene, la prossima volta scopriremo Quindi dove è finito Luigi. Entreremo e se nel castello di Facendo delle vacanze. E uccideremo Luigi per la volta finale. Così, Supremo Cioè, stabiliremo il il Super Paper Mario Stabiliremo la supremazia di Mario over Luigi. Quindi, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ehi Luigi morirà.